Ciao Caterina, presentati alle persone che ci stanno seguendo. Ciao a tutti, io mi chiamo Caterina e non è facilissimo presentarmi per me perché non ho una professione definita, un ruolo, ma um, mi occupo di, di varie cose, in, principalmente in tre ambiti. Prima di tutto sono un'illustratrice ed è il motivo per il quale sto facendo adesso questa intervista eh, io disegno da quando sono piccola e potete immaginare che quando questa mia passione è diventata una professione, eh, per me è stato un sogno che si è avverato. Mm, faccio teatro, quindi sono un'attrice e ho anche scritto uno spettacolo che ha debuttato l'anno scorso e in scena siamo io come attrice e un musicista e eh, sono laureata in design per la sostenibilità. Da lì è nato tutto un percorso che mi ha portato a essere facilitatrice, quindi mi occupo di eh, progetti partecipativi in ambito sociale e di costruzione di comunità. Sono entrata in contatto con Alice for, for Children eh, per un progetto che si chiama Slum Girls e partirà il prossimo anno che si occupa di diritti di donne, ragazze e bambine degli SLAM di Nairobi. È stato bello perché ho collaborato con altre artiste milanesi e insieme abbiamo creato questa campagna. Mi piace di Alice for Children il fatto che, proprio come questo primo progetto con cui ho collaborato, in cui ho collaborato, eh, il fatto che ehm, ci sia eh, un, una crescita a livello di comunità quindi un aiuto eh, per un gruppo di persone che è eh, pensato nel tempo e quindi non una, una cosa singola che arriva e poi eh, se ne va ma eh, sono progetti come eh, che riguardano anche l'acquisto di prodotti o il dare dei servizi che sono per tutti e hanno un grande impatto anche a livello di comunità. Allora per me è una grande opportunità ecco perché appunto ho la possibilità di ehm, di portare avanti i valori in cui credo che sono eh, sia a livello umano che professionale insomma mi definiscono abbastanza eh, ritrovarli eh, nei progetti mi sembra molto significativa perché ehm, con il ricavato verranno portate eh, nelle scuole di Alice for Children, eh, tutte delle, eh, come per esempio, eh, non so, l'igienizzante per le mani, le mascherine, eh, saranno comprati dei banchi singoli che permetteranno ai bimbi di tornare a scuola a gennaio e dal momento che io credo fortemente che l'istruzione sia uno strumento di riscatto sociale eh, Supportare questo mi sembra insomma la cosa migliore da fare soprattutto in un momento come il nostro Allora, l'illustrazione è questa qui è, è nata ehm, io sono partita dall'idea di cura quindi prendersi cura del, dell'altro di un bambino da lì mi è nata l'idea di una culla e quindi eh, la bimba l'ho messa in questo cerchio culla tra le nuvole e per me è diventata una sorta di ninna nanna illustrata. Quindi per me è un'immagine un, un di una canzone dolce che culla questa bimba nella notte. Quello che mi viene da dire è che spero che questi progetti come quello insomma, di Natale di cui stiamo parlando ehm, non vengano presi solo come mh, un progetto di aiuto univoco, quindi io da, da qui do a qui, ma ehm, siano anche uno spunto di, di riflessione per praticare invece un ascolto che sia biunivoco quindi ricevo da una parte e ascolto dall'altra e insomma questo che porti a uno scambio quotidiano eh, in questo caso tra culture diverse ma insomma proprio tra, tra gli esseri umani. Più che un messaggio mi verrebbe da esprimere un desiderio che, è, che si rifà un po' all'immagine, all'illustrazione di Natale e mi, sarebbe bellissimo che questi bimbi eh, vivessero davvero protetti e vivessero come bambini ehm, nella leggerezza dell'infanzia. Bellissimo Caterina, eh, grazie mille e per questa intervista insomma, e per la tua bellissima collaborazione con noi. Ciao, grazie, grazie mille. Ciao.